Buongiorno a tutti, eh, vi chiedo di portare pazienza ancora un paio di minuti perché aspettiamo altri partecipanti che si sono iscritti e che si possono connettere. Ancora un minuto o due, grazie. ok io direi che possiamo iniziare eh, innanzitutto buon pomeriggio e benvenuti al seminario di introduzione alle nuove funzionalità di unicloud eh, mi presento mi chiamo roberto corona e sono il responsabile commerciale per unitronics in italia e grazie della pazienza che avete avuto per i due minuti di ritardo, e grazie ancora per la vostra partecipazione e per la vostra iscrizione. Sappiamo che il tempo è importante per ognuno di noi, e cercheremo di renderlo il più possibile utile per la vostra attività. Torna indietro, Jacopo. Ancora, e, se qualcuno. Non sente o ha problemi di visualizzazione, magari scrivetelo nella chat che cercheremo di risolverlo velocemente. Eh, ricordo velocemente che cos'è UniCloud, mh, per, soprattutto per i partecipanti nuovi, perché noto con piacere che ci sono tanti iscritti, di cui anche molte persone nuove. E, UniCloud è una piattaforma cloud, come dice il nome, IoT completa e eh, utilizzabile senza conoscere il codice di programmazione. Praticamente permette a qualsiasi utente di monitorare, raccogliere dati e creare dashboard senza essere degli specialisti del cloud. Gira? Eh, di cosa vi parleremo oggi? Eh, vi parleremo di comunicazione dalla macchina al cloud e viceversa. Tutti voi probabilmente sapete cosa vuol dire comunicare con il cloud, eh, ma cercheremo di farvi capire l'importanza di avere informazioni di ritorno, ovvero di far parlare il cloud con la macchina. Eh, questa è una delle grosse novità che andremo a presentare oggi, ma ce ne saranno tante altre. Vi parleremo in generale della soluzione Unicloud, applicabile a diversi settori e cercheremo di eh, trasferire quelli che sono i vantaggi, cercare di fare capire quelli che sono i vantaggi. Parleremo dei benefici della soluzione e cercheremo di fare capire cosa, come si può guadagnare, come si può rendere profittevole e creare eh, un nuovo modello di business con Unicloud. Ovviamente parleremo molto delle nuove funzionalità, eh, questa parte sarà delegata al mio collega Jacopo Giardini, eh, responsabile tecnico. E, perché parleremo delle nuove funzionalità? Perché Unicloud è una diciamo, creatura in continua evoluzione e di nostri sviluppatori sono sempre attenti alle ricerche, alle richieste del mercato eh, e continuano ad espandere questa piattaforma eh, e mettono a disposizione degli utenti nuove funzioni e siamo sempre attenti oltretutto a raccogliere i suggerimenti che arrivano dagli utilizzatori e per implementarli sulle nuove, nuove revise future. Ovviamente alla fine lasceremo il tempo per le domande eh, a cui cercheremo di rispondere eh, a tutti, ovviamente in maniera esaustiva, e invito, anzi già da adesso a tutti voi, se avete delle domande, già di scriverle, tanto poi vi risponderemo alla fine, ma così magari non vi dimenticate della domanda, scrivetele pure e alla fine risponderemo. A, tutti. Eh, a lato trovate in ogni caso per chi non ha i nostri contatti sia i miei contatti, la mia email, sia la email di Jacopo. Eh, per quanto riguarda le richieste commerciali magari fate riferimento a me, per quanto riguarda le richieste tecniche fate riferimento a Jacopo. Gira. Eh, lasciatemi qualche minuto per spiegare eh, meglio che cosa intendiamo dalla macchina cloud e viceversa perché è un concetto che sicuramente necessita di un approfondimento eh, diciamo che nel passato eh, l'IT, l'information technology e l'OT, l'operation technology erano due cose, due domini galvanicamente separati e non si parlavano tra di loro perché non c'era nemmeno lo strumento per potersi parlare, eh, per, farvi, per ricordare che cos'è l'OT e che cos'è l'IT, l'OT, in poche parole, l'Operation Technology è la fabbrica, è la produzione, è il campo. L'IT, l'Information Technology, è il gestionale dell'azienda, è, diciamo, il cervello dell'azienda, quello che gestisce tutto. Eh, Circa 10-15 anni fa abbiamo iniziato a sentire parlare di IoT. Sì. Eh, L'avvento di Internet e le tecnologie sempre più avanzate permettono, permettevano mh, ai due mondi, che prima erano separati, di parlarsi tra di loro. L'IoT, cioè l'Industrial Internet of Things, eh, attraverso l'uso di sensori intelligenti che sono arrivati nel mercato, di controllori, anche non solo PLC, sempre più avanzati, ha permesso alle macchine, di, prima di tutto, di parlare con l'uomo, ma poi alle stesse macchine di parlare direttamente con il database dell'azienda, chiamiamolo database, chiamiamolo gestionale in italiano, chiamiamolo MES. Eh, oggi, eh, nella nostra quotidianità, sperimentiamo in ogni momento che cosa vuol dire l'IoT. Forse non ce ne rendiamo conto di questo, ma ogni nostra attività oggi è connessa a Internet. Eh, lo siamo quando siamo nella nostra auto, perché usiamo un navigatore che ovviamente è connesso a internet, e possiamo anche interagire con lui. Usiamo internet per andare in banca, ormai non andiamo più, ma usiamo internet, usiamo internet per prenotare una visita medica. Questo è l'IoT che oggi stiamo usando inconsciamente nella nostra attività quotidiana. Ma ormai anche questo tipo, questo nuovo approccio è stato espanso alle fabbriche e permette oltretutto questo nuovo utilizzo, questa nuova tecnologia, di portare dei benefici anche del guadagno. E cerco magari di darvi alcuni esempi. Gira. L'IoT è praticamente ovunque. Ehm, Parliamo per esempio di agricoltura, vi porto alcuni esempi in alcuni campi specifici. Eh, oggi eh, per ottimizzare la produzione in agricoltura e cercare di renderla migliore possibile, magari anche risparmiare sull'acqua, sull'energia, usiamo inconsciamente l'IoT, viene usato inconsciamente l'IoT, eh, esistono sensori che verificano l'umidità, l'acidità dei terreni, mh, verificano la luce necessaria, la perfetta temperatura ehm, ed un controllore gestisce tutte queste informazioni e ottimizza quello che è la produzione agricola. Parliamo di sanità, per esempio, ehm, è una cosa molto attuale. Per esempio il Covid ha accelerato molto l'avvento dell'IoT in questo mondo. Eh, la necessità di limitare al minimo, il contatto tra pazienti oppure tra pazienti sanitari ha portato a monitorare mh, eh, i parametri, diciamo sempre di più i parametri degli stessi pazienti con sensori e gestire questi parametri al di fuori della zona di permanenza dei, dei pazienti, eh, ma se vogliamo guardare ancora oltre, ormai credo che molti di voi hanno sentito parlare di robot addirittura che permettono di... Ehm, Jacopo, puoi disattivare l'audio, magari il tuo? Ehm, di robot che permettono la gestione del paziente e la, ehm, in remoto e dove il dottore può operare grazie al robot lontano dal paziente. Eh, parliamo un po' della produzione industriale, la produzione industriale che è il nostro settore, cioè la fabbrica dove noi ci orientiamo principalmente con il settore dell'automazione industriale. Eh, oggi possiamo mettere in comunicazione, come dicevo prima, la macchina con il gestionale eh, e non è più l'operatore che dice alla macchina cosa deve fare, che cosa deve produrre ma è il gestionale stesso che può fare, che può impostare la macchina a secondo di quello che necessita la produzione giornaliera possiamo anche accedere in remoto, tutti voi avete penso la teleassistenza utilizzate la teleassistenza, possiamo accedere in remoto alla macchina stessa per fare della manutenzione e non necessita più sul posto e spesso questo posto è molto lontano da dove noi abbiamo da dove noi lavoriamo eh, non necessita più di presenza di una persona sul posto ma possiamo fare una diagnosi del funzionamento una teleassistenza in remota diciamo come ultimo esempio di quello per farvi capire l'IoT che è ovunque ritorno alla nostra bella automobile dove 20 anni fa l'automobile era principalmente meccanica oggi abbiamo sensori di tutti i generi in qualsiasi automobile abbiamo sensori che accendono i fari sensori che eh, fanno andare il tergicristallo per l'umidità, sensori che verificano se siamo stanchi, sensori che eh, controllano il buon funzionamento, mh, e addirittura sensori che possono segnalare il pronto intervento in caso di incidente, ma credetemi potremmo fare mille esempi dell'IoT che è ovunque. Gira? Perché l'Unicloud? L'Unicloud come è in relazione l'Unicloud con l'IoT? E come Unicloud può aiutarvi a fare quello che si diceva prima? Perché ormai non ci si limita più a vendere un hardware, una macchina, un semplice PLC, ma bisogna essere, guardare avanti e proporre una completa soluzione che permette eh, che dà un servizio, che permette una comunicazione della macchina verso il cloud e anche viceversa questo mh, vuol dire che si possono raccogliere informazioni attraverso il PLC, si possono storicizzare nel cloud si possono visualizzare queste informazioni, si possono scaricare queste informazioni, le informazioni le posso gestire a secondo della necessità in formato tabellare e in formato immagini si possono fare delle analisi, si possono scaricare dei dati, come si diceva prima. Lo posso fare per ragioni di comodità e magari per uso degli stessi, ma anche per ragioni legali. Dopo parleremo un attimino, sì di CFR21, che di ISG, eh, che molti di voi non conoscono, ma che può essere un'opportunità. Eh, dalle ultime versioni di Unicloud, tra l'altro, è stata anche eh, abbiamo anche introdotto la possibilità di mh, programmare il PLC dal cloud. Eh, da un semplice dashboard si può andare a scrivere e cambiare qualsiasi parametro del PLC, perciò qualsiasi parametro di macchina, oppure anche resettare gli stessi valori, anche attuare uno spegnimento della macchina e fare molte altre cose attraverso dei semplici dashboard dal cloud. Questa forse è una cosa che non tutti sanno, ma dopo andremo ad approfondire. Um, cerchiamo di rimanere al passo con i tempi eh, per concludere il discorso dell'IoT dove ormai l'IoT è intorno a noi eh, dobbiamo anche cercare di convincere quelli che sono i clienti finali dei benefit di questo tipo di approccio eh, portandogli degli esempi cercando di fargli capire l'importanza di raccogliere dei dati e di fare delle, delle analisi eh, poter avere questo queste informazioni avere questi dati può aiutare a sia conservare ma soprattutto aumentare la competitività eh, sia a livello personale aumentando la conoscenza personale che a livello aziendale gira di velocemente vi ricordo che cosa l'architettura dell'unicloud dell soprattutto per per le persone nuove che magari non hanno mai assistito a precedenti presentazioni ma oppure non, non gli è mai stato presentato direttamente ricordo innanzitutto che UniCloud si può utilizzare su ogni nostro PLC su ogni PLC eh, Unitronics per UniStream non è necessario nessun router ma è sufficiente avere localmente una rete a cui collegarsi non è richiesto nessun hardware aggiuntivo per tutti gli altri PLC Unitronics è necessario il nostro router. E ce ne esistono di due versioni. Eh, forse non tutti sanno che, come si dice, che da oggi, ma anzi già da un po' di tempo, Unicloud è utilizzabile anche per raccogliere dati da PLC che non sono Unitronics, da qualsiasi altro PLC. Semplicemente con l'inserimento di un nostro router possiamo raccogliere i dati in Modbus e ehm, raccogliere i dati le variabili in modbus e renderli disponibili nel cloud per fare le statistiche o tutte le cose che, che vi dicevo prima eh, inoltre ecco, ricordo che per ultimo che unicloud può essere anche utilizzato su macchine eh, di vecchia installazione. Non è che se io decido di usare UniCloud oggi, lo devo fare per le macchine che produco da oggi in poi, ma posso mettere disponibile le informazioni nel cloud anche di macchine installate dieci anni fa, 15 anni fa, con una semplice operazione sia sotto il punto di vista tecnico che sotto il punto di vista economico. Gira Cerco di parlarvi di, di quello che sono le nuove opportunità che si possono ehm, raccogliere grazie alle funzioni di, di UniCloud. Pensate a un approccio del mercato come costruttore di macchina, diciamo, o di impianto, dove il cliente finale paga per l'uso della stessa. Vi porto un esempio banale, ma per farvi capire il concetto. La macchina del caffè negli uffici vengono installate incomodato d'uso, nessuno paga quella macchina, ma il cliente si impegna a consumare un minimo di caffè o pagare per il relativo consumo e pagare per il relativo consumo. Questo approccio si potrebbe anche espandere nelle fabbriche. L'imprenditore, chi ha la fabbrica, eh, magari può accettare di installare una macchina ad un prezzo molto basso e poi farsi fatturare il reale utilizzo della stessa. Tante volte eh, mi metto nei panni dei costruttori di macchina si fa fatica a far capire quanto la macchina potrebbe essere utile perché l'imprenditore in quel momento vende solo quanto deve spendere per comprarla, non riesce a capire quanto magari la macchina gli può rendere con un approccio del mercato in questa maniera e grazie alle funzioni UniCloud possiamo vendere eh, l'esatto funzionamento, quanto la macchina viene usata effettivamente pensate alla possibilità di dare un servizio di prevenzione dei guasti la manutenzione predittiva quella che viene chiamata protezione predittiva dove si possono cambiare le parti che si usurano guarnizioni, parti meccaniche che hanno una durata magari di 8 ore Veniamo, possiamo monitorare questa, questa durata e intervenire e sostituire queste parti prima che si rompano e che magari vanno a causare un fermo macchina con dei costi che possono essere anche altissimi ehm... Pensiamo all'analisi, eh, oggi l'analisi dei dati è alla base di qualsiasi decisione, anche noi nel nostro personale prima di decidere qualcosa analizziamo qual è la situazione però spesso i dati non sono affidabili soprattutto per un imprenditore magari si portano, portano a, a prendere decisioni sbagliate poter raccogliere questi dati su un dashboard in maniera diretta eh, di come magari le macchine vengono utilizzate può essere d'aiuto per noi costruttori di macchine per sviluppare le future macchine e magari eh, migliorarle in alcune funzionalità che ci accorgiamo che sono spesso utilizzate dai nostri clienti finali ma inoltre anche per gli stessi clienti finali può essere un servizio di reportistica che loro possono dare eh, ai loro stessi clienti ehm, per differenziarsi anche rispetto a, a tantissimi altri. Poi ci sono gli ESG, di cui adesso vi accenno un attimino: mm, sicuramente molti di voi non sapranno che cosa sono gli cos ESG. Eh, gli ESG è una sola cosa, è un indicatore di sostimi, sostenibilità aziendale e mm, dove praticamente ehm, grazie a Unicloud possiamo tenere monitorato. Vi do un esempio, molti di voi ascolteranno Radio 24, spesso si sente quella pubblicità di quella signorina dell'ufficio acquisti che riceve l'offerta e dice bene la vostra offerta è buona ma eh, qual è il vostro indicatore di sostenibilità aziendale e dall'altra parte si sente l'imprenditore, il commerciale che ha fatto l'offerta che brancola nel buio. Fateci caso, è questa. Gira? la sostenibilità l'ISG eh, da molti anni si parla di sostenibilità ambientale la sostenibilità ehm, quello che noi stiamo cercando di fare con, questo, con questa sostenibilità è quella di costruire un mondo migliore cercare di lasciare ai nostri figli un mondo migliore in cosa si traduce si traduce principalmente nel cambio delle nostre abitudini quotidiane vuol dire non inquinare differenziare eh, riciclare la spazzatura, non sprecare energia elettrica, gas, non sprecare acqua eccetera eccetera eccetera eh, tuttavia questo tipo di approccio sta sempre più entrando anche nelle fabbriche eh, addirittura vi dico di più in molte nazioni ci sono già leggi che regolamentano la sostenibilità aziendale e qui ritorniamo all'indice ISG e, spesso, e presto mh, vi annuncio che questo tipo di sistema di monitoraggio verrà anche adottato da alcuni paesi o comunque nella comunità europea. Che cosa verrà richiesto? Ehm, ovviamente non c'è ancora nulla di chiaro e di scritto, però... Eh, si richiederà alla produzione, alle fabbriche di consumare meno energia, di riciclare, di purificare l'acqua dove viene usata ad uso industriale. Eh, verrà chiesto di limitare al minimo gli scarti, certificarlo anche. Eh, si richiederà di tracciare gli scarti, di tracciare soprattutto quegli scarti che sono tossici e tanti altri parametri. Tutto questo potrà essere monitorato, dimostrato. dimostrato e, e si tradurrà in un indice di sostenibilità aziendale. Vi porto un altro esempio banale per farvi capire. Oggi parliamo di elettrodomestici A, più, A, più, più, più. Ecco, sarà fatto la stessa cosa in ambito di fabbrica. Ecco che l'Unicloud può essere, eh, può aiutare a certificare quanto richiesto e soprattutto a dimostrare in formato grafico il livello di sostenibilità della nostra fabbrica della vostra fabbrica ovviamente se siete una grossa azienda e avete tanti soldi da spendere e tutto questo non sarà un problema e non avete bisogno sicuramente di uno strumento come Unicloud ma se siete un'azienda medio piccola e non avete tanti soldi da investire l'Unicloud veramente vi può essere d'aiuto e, e vi può eh, in maniera semplice fornire queste informazioni gira per concludere quali sono le sfide che i costruttori di macchina dovranno affrontare nel prossimo futuro. Eh, dovranno dare la possibilità ai loro clienti di fornire dei report giornalieri, di raccogliere i dati in maniera continuativa e costante ogni giorno per tutta la durata della macchina. Eh, questi report dovranno essere prodotti in maniera automatica, non dovranno essere un lavoro manuale di una persona che potrebbe essere portata a fare degli errori e, e questi report eh, potranno essere utilizzati anche da far vedere ai loro stessi clienti finali quando lo richiederanno oppure alle stesse autorità quando saranno resi obbligatori. Eh, lì vedete alcune domande alle quali i vostri clienti, i nostri clienti eh, dovranno essere pronti a rispondere eh, gli indicatori SG sono uno strumento di salvaguardia ambientale come ho cercato di dirvi fino, fino adesso ma possono essere anche un'opportunità eh, le aziende di successo sono sempre state quelle che hanno anticipato i tempi e io dico perché dobbiamo aspettare che un qualcosa ci venga imposto Prima di implementarlo, pensate al costruttore di macchina che propone una macchina oggi ad un cliente finale che è già prodisposta per la gestione degli indicatori ISG e che si può adattare e modificare in maniera semplice alle modifiche future, alle ehm, regolamentazioni magari che verranno richieste dalle autorità. Questo vuol dire anticipare i tempi ed essere all'avanguardia. Adesso io chiudo la mia parte e lascio la parola a jacopo che entrerà molto più nel tecnico e, e probabilmente sarà anche molto meno noioso di me. grazie e jacopo puoi andare avanti allora buon pomeriggio a tutti eh, sono jacopo giardini e mi occuperò di presentare la seconda parte del, del webinar allora partirò nel descrivervi quali sono i vantaggi che può offrire eh, unicloud per i costruttori di macchina innanzitutto unicloud è una soluzione completa e già pronta per essere utilizzata in maniera semplice e veloce come già vi diceva roberto prima in sostanza Tanto lavoro è già stato fatto da Unitronics e per questo motivo non sono necessarie diciamo, competenze specifiche né nel mondo cloud né tantomeno mh, per quanto riguarda la programmazione HTML5. Tenete conto che generalmente diciamo che in una trentina di minuti siamo in grado, seguendo uno dei nostri tutorial disponibili sul nostro sito, poi verso una delle ultime slide oh, diciamo, ti farò vedere qualche link utile per approfondire diversi argomenti. Eh, appunto, seguendo un tutorial semplice, in una trentina di minuti si può aggiungere eh, il, il nostro PLC e diciamo costruire una semplice, una semplice dashboard. E quali sono i vantaggi competitivi che può offrire eh, Unicloud? Innanzitutto, come. Eh, dicevamo prima, consente di rimanere al passo diciamo, rispetto alle nuove tecnologie e alle diciamo, tendenze richieste dal mercato ad un costo competitivo, ad un costo competitivo perché di fatto, poi vedremo anche questo diciamo, in una slide successiva, eh, si tratta di, acquisì, di acquistare una, diciamo, una sottoscrizione eh, che ha un costo diciamo, mensile in, in base poi al tipo di sottoscrizione che si, che si sottoscrive, scusate il giro di parole, dove fondamentalmente si hanno a disposizione un numero di variabili da inviare verso il cloud e una certa di, con una certa frequenza di, diciamo, di campionamento diverse sottoscrizioni per aumentare il numero di variabili o aumentare la frequenza di invio tutto questo è veramente a un costo competitivo perché di fatto tutta la struttura è già organizzata quindi alcune grandi aziende hanno la forza e hanno la capacità economica per poter creare una propria infrastruttura ma questo Grazie a Unicloud, qualsiasi costruttore di macchine può implementare e quindi eh, rimanere eh, al passo con la tecnologia, eh, appunto grazie a questa, questa possibilità. Diciamo, eh, proprio per il fatto di, di poter rimanere al passo con le nuove tecnologie e tendenze, ne consegue una, la, la conseguenza è quella di avere di, di una, una valorizzazione del proprio brand, proprio, a, a proprio il fatto di, di rimanere al passo con le nuove tecnologie. Unicloud consente anche di risparmiare eh, sui costi, ad esempio consente di ottimizzare il tempo necessario per eh, le chiamate che si ricevono per il, per il supporto tecnico. Ad esempio, grazie alla possibilità di visualizzare la dashboard della propria macchina o utilizzare la funzione del VNC che non è nient'altro che una replica delle schermate dell'HMI su un proprio eh, VNC client o addirittura direttamente sul browser tramite un widget eh, di Unicloud, si riesce a, diciamo, a ottenere velocemente una situazione chiara sullo stato della macchina come ad esempio quali sono i set point e quali sono i valori di, diciamo, di processo anche aprire una uh, VPN eh, diciamo, eh, si può fare in maniera molto semplice, può essere utilizzata per fare un aggiornamento software o magari collegare il PLC online per diciamo, testare un particolare passaggio o processo eh, diciamo, uno dei compiti affidati al PLC tutto questo eh, risparmiando Tempi di viaggio e trasferta. Sicuramente la, la, la pandemia di cui siamo, da cui siamo stati investiti ha dato un boost notevole rispetto, rispetto appunto a, a, a, alla necessità, alla, ad aumentare proprio la necessità di, di poter lavorare da remoto. Un'altra chance che dà è, è la possibilità di trasformare i dati che vengono inviati, eh, diciamo, dal PLC al cloud per nuove prodotti e soluzioni. Eh, se siete costruttori di macchine o sistemi integrator questi dati che vengono eh, inviati che siano essi di funzionamento o di rendimento per capire come stanno lavorando le vostre apparecchiature da remoto vi consentono di, di, di, di analizzare di capire quanto e come queste, diciamo, le vostre apparecchiature stanno lavorando e questi diciamo, sono degli ottimi spunti per diciamo, effettuare degli upgrade e o, sviluppare nuove apparecchiature diciamo, sempre più performanti naturalmente dall'altra parte eh, ci sarà un feedback da parte dei clienti, degli utilizzatori che è molto importante ma in questo modo diciamo oltre a basarsi eh, su eh, un feedback che si riceve dal, dal cliente finale, dall'utilizzatore si ha la possibilità di vedere proprio con mano, di vedere proprio i numeri come si dice e, e per capire appunto come quanto stanno lavorando le, le, le, le, pro le proprie apparecchiature. Offre anche la possibilità, diciamo, di, di vendere eh, dei servizi professionali, di vendere delle, delle dashboard, perché servizi professionali eh, lo, lo intendiamo come una possibilità di creare e personalizzare una dashboard, in, pro, in, diciamo, in base sicuramente alle caratteristiche delle proprie apparecchiature, ma anche in base poi alle esigenze del cliente. È proprio, proprio per il fatto di poterle customizzare velocemente, perché. Diciamo, tenete conto che tutti i widget che sono disponibili per diciamo, organizzare le proprie dashboard da un grafico a, diciamo, a colonne rispetto a un grafico a torta o un grafico a linea sono tutti provvisti di un wizard guidato che guida passo a passo appunto, per la compilazione corretta. Del, del widget stesso. Per cui il fatto di poter personalizzare eh, una dashboard, di poterla creare, come vi dicevamo prima, sia io che Roberto, non richiede nessuna competenza specifica del mondo cloud. Bisogna, tra virgolette, fare un po' di pratica. Sono disponibili dei corsi, è disponibile un'assistenza tecnica, Unitronics, tra l'altro, senza nessun costo aggiuntivo, appunto per aiutarvi e affiancarvi nel realizzare appunto queste, queste dashboard e analizzando i dati che, diciamo, che i PDC inviano verso il cloud si può anche eh, offrire un servizio di assistenza programmata che non è poi basata su una stima o sull'esperienza di un qualche cosa che arriva da una storia pregressa ma basata su dati reali che vengono inviati dalle macchine si può vendere anche il servizio di manutenzione predittiva ma su questo spenderò qualche, diciamo, qualche parola in più, quindi prevedere un guasto come vi anticipavo Roberto prima, ma su questo eh, diciamo, dirò qualche, qualche parola in più in una slide più avanti supporta diversi modelli di business anche questo è un concetto che sto riprendendo ma di fatto apre le porte eh, diciamo, per poter organizzare il proprio business in modo diverso eh, ad esempio dal, nel poter eh, pensare a fornire le macchine in comodato d'uso e quindi far, client, far pagare ai clienti finali solamente per, in base al reale all'uso effettivo il pay per use oppure pensare a un noleggio perché tramite le nostre dashboard possiamo monitorare come e quanto stanno lavorando le macchine Ultimo, e di non meno importanza, è la possibilità di aprirsi verso appunto, questi mercati delle SGS, ehm, che è sicuramente uno spunto, un occhio puntato verso, diciamo, verso il futuro. Adesso vi illustrerò i, diciamo, i due principali eh, strumenti che mette a disposizione eh, il cloud, uno strumento è appunto per quella diciamo che viene per la parte di manutenzione faccio un attimo un salto nella slide successiva per poi tornare indietro e l'altro è lo strumento diciamo, relativo alla business intelligence torno indietro e, e vi parlo un attimo uh, di quando di, diciamo, di queste immagini diciamo nessuna logistica eh, in generale quando si deve collegare un PLC a una macchina tramite Unicloud diciamo, uni, uni è molto semplice eh, non si ha ad esempio necessità di eh, doversi interfacciare con un interlocutore diciamo, dall'altra parte, un interlocutore una figura dalla, diciamo, del cliente finale che, che spesso sia un IT manager diciamo, per concordare eh, quali sono ad esempio i requisiti per impostare correttamente una connessione VPN protetta in base ai criteri di sicurezza diciamo, definiti dall'IT manager eh, perché? Perché con UniCloud eh, diciamo, la configurazione è trasparente, noi non dobbiamo configurare diciamo, nulla per aprire una connessione VPN o per, ad esempio, lanciare, avviare una, diciamo, una connessione VNC, cioè remotare le CMI sul, su una dashboard o su un VNC client. Non abbiamo di fatto bisogno di nessun indirizzo IP pubblico, nemmeno di un indirizzo IP statico, di fatto tramite eh, UniCloud siamo in grado di collegarci cliccando sul, diciamo, su un pulsantino che è posto a di ogni PLC inserito nella nostra organizzazione, siamo in grado di avviare una VPN verso quel PLC lì senza nemmeno sapere l'indirizzo IP perché tutto ci pensa il, al tutto ci pensa unicloud vi è di fatto una, una sorta di matrimonio ecco, tra il numero di serie del plc e l'unicloud poi naturalmente avremo eh, la possibilità di verificare l'indirizzo ip per poi connettersi online e fare, diciamo, scaricare anche aggiornamenti, eh, aggiornamenti software adesso vediamo un attimo il, il discorso della, della telemetria eh, Poter accedere a, ai valori, diciamo, della telemetria con argomento che avevo già inizialmente preso una slide precedente, consente di avere una situazione ben, diciamo, ben chiara rispetto allo stato diciamo, reale della macchina o dell'impianto. Ad esempio, soprattutto quando eh, si deve parlare, si deve discutere con l'operatore che chiama per avere assistenza remota, che magari è dall'altra parte del mondo, diciamo che si parla la stessa lingua, nel senso che eh, si sta facendo un'analisi partendo da dei valori noti e certi perché perché eh, entrambi gli interlocutori possono tramite i valori indicati su una dashboard o tramite i valori che si possono andare a leggere tramite la WNC quindi tramite la remutazione della, delle HMI eh, diciamo si intendono quindi quali sono i valori di setpoint, quali sono i valori del processo e quindi procedere con sicuramente una risoluzione del problema in maniera più semplice quindi parliamo di questo risparmio di tempo Mm, lo ipotizziamo di un 10% di un 20% se riusciamo a risparmiare un 10-20% diciamo, per tutte le assistenze tecniche che non sempre vengono diciamo, riconosciute eh, come, come servizio tra virgolette, a pagamento, eh, questo 10-20% sono soldi che risparmiamo e inoltre questo 10-20% di tempo che non è stato dedicato o assegnato all'attività di assistenza di supporto remoto può essere eh, diciamo, dedicato per altre attività. Quindi aumentiamo. Aumentiamo l'efficienza, diciamo, del, del nostro, delle, delle nostre energie, delle nostre capacità. Unica pagina. Unica pagina, quindi eh, accendo un attimo il puntatore, siamo qui. Unica pagina è, è intesa come una, un mezzo da cui è possibile, un'interfaccia un da cui è possibile monitorare lo stato di funzionamento di una o più apparecchiature, di più macchine, tramite naturalmente l'utilizzo di grafici, tabelle o torti, diciamo, a cui è anche possibile affiancare diciamo, il, il widget della VNC che, Praticamente ci fa esattamente una replica delle CMI direttamente sul browser, e con questo possiamo interagire direttamente con il PLC. E, e vi ricordiamo da macchina a unicloud e viceversa, sta proprio a significare che non solo i dati vengono trasmessi dal, cloud verso, scusate, dal PLC verso il cloud, ma può avvenire anche il contrario, cioè è bidirezionale, cioè dal cloud verso il PLC. La potenzialità del cloud consentirebbe ad esempio con un pulsantone messo su una dashboard di spegnere, quindi di inviare un comando di shutdown di un intero stabilimento, giusto per darvi idea delle potenzialità parliamo poi eh, della parte accesso remoto quindi VPN, VSI, vi ho già accennato prima in maniera molto, molto, molto veloce più che altro perché è trasparente non ci dobbiamo preoccupare di, eh, di, di, di, di nessun settaggio parliamo degli avvisi eh, automatici quindi siamo qua avvisi automatici, eh, tutte queste impostazioni si fanno direttamente dalla piattaforma del cloud e abbiamo la possibilità di utilizzare gli eventi gli event, ossia la possibilità di inviare SMB sms o email su base giornaliera settimanale o mensile tutto diciamo a discrezione dell'utente che sta eh, procedendo a questa pianificazione a questa impostazione e poi inserendo nel report o semplicemente dei valori campionati di temperatura media pressione massima portata minima eh, oppure c'è un'altra un diciamo opzione in realtà altre due opzioni che sono gli alert diciamo quando eh, un allarme quando si genera un allarme quindi se una o più macchine hanno generato un allarme diciamo ritenuto di alto livello per cui deve essere immediatamente informato una serie di personale dedicato, ad esempio temperatura eccessiva, si può impostare un invio automatico di email e sms. Oppure una, diciamo alzando un pochettino l'asticella la, la sulla, sulla flessibilità, abbiamo la possibilità di inviare alert. Diciamo, su un valore o sulla combinazione, diciamo, si possono mh, fissare e personalizzare più condizioni, ok? Per generare il trigger per scatenare l'evento, diciamo, che deve mandare i, poi il report. Che esso sia diciamo, in formato SMS su mail. Ad esempio, possiamo impostare l'invio di un report se la nostra condizione di temperatura è maggiore di 100 gradi e la, la portata rilevata è inferiore ai 30 metri cubi ora se entrambe perché sono messe in end diciamo le condizioni sono verificate allora mandiamo il report. ma è tutto totalmente personalizzabile direttamente dall'utente tutte queste cose di cui vi ho eh, parlato diciamo da queste cose di cui vi ho parlato ne consegue eh, una, un aumento dell'efficienza e della riduzione dei costi Diciamo, soprattutto per aumentare l'efficienza e le performance delle, diciamo, delle vostre macchine e, e impianti. A questo punto possiamo passare alla seconda parte diciamo, del business intelligence e parliamo dell'analisi dei trend. Allora, Unicloud eh, consente di analizzare i dati ricevuti appunto dalle, dalle, vostre, dalle nostre apparecchiature e poi di valutare una tendenza di un particolare processo al fine di eh, prevenire o prevedere un guasto prima che questo si verifichi. Facciamo un esempio un esempio di una, di una centrale di pompaggio in un impianto di trattamento acqua. Diciamo che nonostante i diciamo, valori di, di, di di processo, di depressione in ingresso e in uscita della pompa siano costanti eh, e non vi sia nessuna variazione rispetto alla, alla, alla corrente assorbita dal motore che poi si occupa diciamo di comandare e di azionare la pompa, notiamo attraverso appunto un'analisi dei dati, un'analisi dei trend, che la temperatura del, diciamo, del fluido eh, misurato in uscita alla pompa ha un incremento diciamo, di qualche grado ogni giorno allora se da una parte è vero eh, che il PLC è stato programmato per avere una soglia diciamo di temperatura massima okay, raggiunta la quale eh, l'impianto la pompa verrebbe spenta e messa in sicurezza il problema è quando cioè se non analizziamo l'andamento quindi se non sfruttiamo questa analisi dell'andamento offerta da Unicloud non siamo in grado di prevedere e intervenire prima che il guasto si verifichi, perché? Quando potrebbe verificarsi il guasto? A metà settimana, durante un turno di notte eh, e, e poi che cosa comporterebbe un fermo impianto non preventivato? Quanto costerebbe? Ecco, per cui Unicloud ci consente anche di prevenire quindi, di effettuare delle analisi preventive basandoci semplicemente sull'analisi di una variazione di una variabile di processo. Ci consente eh, di raccogliere i dati, naturalmente, il eh, PLC poi in base alla sottoscrizione potrebbero essere ogni 20 secondi: ogni diciamo, 20 secondi mandiamo i dati, ogni minuto mandiamo i dati, ogni 5 minuti. Dipende dalla sottoscrizione, poi vi farò vedere. Ma di fatto. Eh, noi raccogliamo i dati per fare un'analisi che può essere a breve termine, settimanale o mensile ma può essere anche a lungo termine perché? Perché Unicloud consente una storicizzazione che può andare diciamo, da 1 fino a 7 anni questo è in funzione della sottoscrizione che poi vi farò vedere eh, più avanti in, questo, in questa diciamo, storicizzazione possiamo metterci dentro ad esempio eh, la, popolarla con dei campionamenti di temperatura di pressione, di portata Monitorare le ore di lavoro e poi naturalmente mettere queste, questi parametri su grafici o tabelle per poi procedere con delle analisi eh, poi su un, in un intervallo di tempo desiderato. Tutto questo, eh, come vi dicevo prima, è eh, utile per valutare le, la reale efficienza delle vostre macchine e dei vostri eh, processi. E grazie a questa analisi, diciamo di alto livello, possiamo proporre ai clienti finali possiamo proporre questa, questo studi, questi studi, queste analisi come un pacchetto diciamo, di premium service il, diciamo, i nuovi modelli di business ne abbiamo già parlato prima quindi per il, diciamo, paga per l'effettivo uso, il noleggio, eccetera eccetera quindi a questo punto eh, vado avanti tutto questo per crescere insieme in termini di volume di affari in termini di professionalità di, eh, anche della, diciamo, della rilevanza del proprio brand eh, eccetera in questo senso allora a questo punto vi eh, illustro le nuove funzionalità di UniCloud partiamo dall'introduzione eh, dell'autenticazione a due fattori eh, con l'introduzione dell'autentificazione eh, a due fattori che di fatto è una, molto simile ad esempio a quando effettuiamo un'operazione con l'home banking, la facciamo dal cellulare poi ci arriva un codice per confermare l'operazione. Quindi per proteggere i, i dati delle nostre apparecchiature e le nostre apparecchiature, ehm, quando effettuiamo un login, quindi quando inseriamo username e password, l'Unicloud ci chiede anche di inserire il codice, diciamo, un, un codice numerico che viene inviato istantaneamente all'indirizzo email dell'utente che sta effettuando il login. Quindi abbiamo raggiunto eh, un livello di sicurezza tale per cui Unicloud ha ottenuto la certificazione eh, ISO 27.001 e ISO 27.017 che non sono nient'altro che le certificazioni che regolano la sicurezza delle piattaforme cloud. Una nuova funzionalità che è stata inserita è quella della reportistica PDF. Non tutti eh, gli utenti eh, diciamo apprezzano magari dei dati eh, di una tabella dove sicuramente è possibile vedere eh, l'andamento di una, un incremento ad esempio di un parametro di un valore di processo molto spesso si apprezza o meno è molto più user friendly e dà un'idea più veloce più più immediata il fatto di vedere la stessa cosa Rappresentata su, ad esempio su un grafico o su una tabella. Immaginatevi la temperatura che vi dicevo prima: che ogni giorno, per colpa di un componente soggetto a usura, un componente meccanico soggetto a usura sta provocando un surriscaldamento. Eh, noi dal grafico lo vediamo e questo ci dà subito un'idea che qualcosa sta accadendo. Quindi che cosa succede? Eh, tramite gli eventi, ok? quindi gli eventi che vi dicevo prima per inviare email, in questo caso il pdf si può inviare solo per email, si ha la possibilità di fare una sorta di screenshot della dashboard di interesse, decidere a quali utenti inviarla e inviarla diciamo, per email. Questa eh, modalità è molto utile anche per la eh, diciamo, reportistica ESG che vi accennava prima Roberto, è apprezzata anche come report gestionali, normativi, e giuridici adesso vi faccio vedere tramite un video come si con quanto è semplice andare a eh, costruire una, un evento che invii fondamentalmente eh, un report in pdf prima di inviarlo però prima di proseguire l'ho fermato un attimo solo per introdurvi un concetto che magari per i clienti nuovi che eh, sono che con, con piacere mh, accogliamo a questo webinar, eh, voglio introdurre anche il concetto di multi organizzazione. In questa schermata vedete tre immagini, machine builder che sarebbe costruttore di macchina, channel potrebbe essere eh, diciamo o un canale per la, ad esempio il dipartimento che si occupa della manutenzione, sempre del costruttore di macchine, oppure potrebbe essere il dipartimento che si occupa del materiale di consumo, le capsule del caffè, i filtri poi diciamo i sali per gli impianti di trattamento acqua oppure può essere un sottocanale ad esempio di vendita il distributore A, il distributore B, eh, e quindi il distributore A può vedere solo i PLC che sono stati inseriti al di sotto della propria organizzazione, non può vedere quelli del distributore B e viceversa, il distributore B non può vedere quelli del distributore A. Poi c'è anche la dashboard per i clienti finali: cioè questo è per mostrarvi che in realtà una dashboard non ha nessun limite, solo la fantasia, diciamo, di chi la vuole creare, perché si possono creare tantissimi tipi diversi di dashboard in, in base a alle attività che deve svolgere un determinato dipartimento. Quindi spaziamo dal eh, diciamo, utilizzatore finale, canali per la manutenzione o per la distribuzione delle proprie macchine e il machine builder. E naturalmente il machine builder può vedere in cascata, essendo in cima alla piramide, può vedere tutto quello che c'è sotto. Faccio rivedere un attimo il video, adesso andiamo negli eventi, andiamo a inserire... Nei template, Ci sono, ecco qui fondamentalmente si va a inserire il nome del, diciamo, del report, nome generico PDF report. Ecco qua, mi soffermo un attimo perché qua possiamo vedere come schedulare l'evento. Cioè Noi possiamo dire PDF o anche i report giornalieri su tabelle che di cui vi accennavo prima, si può stabilire la... Frequenza con cui devono essere inviati, una volta al giorno, una volta alla settimana, una volta al mese. A che ora iniziare, da che giorno iniziare e a che giorno finire, perché magari è un report che deve avere una durata definita. Se invece uno vuole lasciarlo, tra virgolette, infinito, e interromperlo solo manualmente, è sufficiente che non metta la fine. Queste parole che stiamo vedendo in inglese sono naturalmente tradotte perché qui abbiamo la possibilità di cambiare la lingua e non solo, abbiamo anche la possibilità di andare a esportare e importare delle tabelle testo per poi andare a cambiare diciamo, i parametri che andremo a mettere come testo nelle nostre dashboard. Devo spegnere un attimo il puntatore per procedere. A questo punto andiamo a selezionare nella mail, questo è il corpo della mail, stiamo andando, no, scusa, stiamo andando a selezionare qual è la dashboard, in questo caso ce ne sono tante, qual è la dashboard che vogliamo inviare, la dashboard demo, eventuali filtri su cose che vogliamo far visualizzare, come il, dove si trova la, la, la, la, la il nome della Confermiamo. A questo punto si va sul prossimo. Vedete che è un wizard, perché di fatto siamo, abbiamo tutta una serie di passaggi che possiamo vedere qua in alto, ed è molto simile quando dobbiamo creare un widget, diciamo, per fare ad esempio un grafico a tour. A questo punto siamo nel corpo della mail, andremo a, scri a inserire l'oggetto della mail, il tuo report, nel corpo della mail tutto personalizzabile anche per dire si può cambiare anche font o dimensione del testo e l'UniCloud poi andrà ad aggiungere il link che poi consentirà di effettuare il download del pdf Possiamo scegliere a chi inviare, mi fermo un attimo, a chi inviare i report perché si possono definire dei gruppi solamente al responsabile della manutenzione, al dipartimento della manutenzione, a tutti gli utenti dell'organizzazione, è totalmente personalizzabile e questa è la grande flessibilità di UniCloud. A questo punto c'è una semplice procedura di eh, ordinazione, diciamo, per andare a pescare più recenti, che è questo. Ecco, a questo punto è stato attivato, quindi è stato pubblicato questo report, da questo momento in poi, tutti i giorni a quell'ora, invierà il pdf di quella dashboard che abbiamo creato. Vado nella slide successiva. Calcolo dei tag. Ecco, questo è un altro tool che è, è stato aggiunto, ossia la possibilità, tramite dei, delle espressioni con dei calcoli matematici, si possono manipolare i, i, i, i, i valori dei, dei, dei dati che vengono inviati dal PLC verso il cloud senza ad esempio eh, dover utilizzare software di terze parti cioè facciamo l'esempio eh, il PLC è, è, diciamo, eh, preleva delle delle temperature di diversi, dis diversi dispositivi e li invia diciamo, al cloud eh, come gradi espressi in gradi centigradi. La macchina invece deve andare in un paese dove c'è un sistema metrico diverso. Quindi abbiamo la possibilità, il cliente prima di questa cosa, si doveva praticamente, o si faceva la modifica da PLC, quindi inviare direttamente la temperatura in formato diciamo Celsius Fahrenheit, o Fahrenheit, quello che si voglia, e poi eh, in modo tale che il cliente fosse allineato con la sua unità di misura. Da questa versione noi abbiamo la possibilità di fare delle, delle moltiplicazioni di visioni e quindi possiamo convertire fondamentalmente il dato senza modificare né il software diciamo, del PLC né tantomeno un eventuale CSV che può essere generato dal cloud e poi rielaborato in Excel. Lo facciamo direttamente un esempio magari un pochettino più complesso potrebbe essere un calcolo ma già disponibile per effettuare il calcolo delle emissioni del, diciamo, della CO2 nell'ambito sempre delle, delle azioni riguardanti agli indicatori SG che eh, vi diceva prima Roberto questo può essere esteso a qualsiasi eh, diciamo, eh, trasformazione, da metri cubi a galloni da pollici a metri, insomma è tutto direttamente, adesso vi faccio vedere come in quest'altro video, ecco questo è un esempio di una dashboard, vedete, qui si possono mettere immagini, questi sono i vari widget grafici a linee eccetera eccetera procediamo e vi facciamo vedere in questo caso si andrà a modificare, titolo di esempio naturalmente, gli RPM di questa pompa, questo è il wizard per creare l'oggetto, mi fermo un attimo, qui vedete diversi dati, ma semplicemente perché in questa, da in questa dashboard convogliano diversi eh, PLC, quindi è una sorta di aggregazione di dati provenienti da macchine diverse. Vedrete che adesso, quando viene... Diciamo implementata questa formula dove si andrà a prendere lo speed, quindi la velocità, e viene in questo caso moltiplicata per una costante quindi per 15, vedrete che in questo momento in questo caso si aggiornano tutte le velocità visualizzate. E anche a livello visivo è stato aggiornato anche il widget diciamo, di questo manometro. Avanti nel video eh, si fa diciamo, un piccolo esempio senza entrare nello specifico di come calcolare eventualmente queste, questi CO2 diciamo le emissioni si va a prendere un'altra variabile che costa co2 average viene divisa per un'altra variabile che tiene conto di quante volte è stata campionata la variabile questo questo è il valore di co2 medio average e poi c'è un count che sarebbe il numero di volte che è stata campionata e poi viene divisa quindi per fare calcoli anche un pochino più sofisticati ma di fatto il concetto è è possibile Manipolare, tra virgolette, adattare i dati a diverse unità di misura direttamente da UniCloud. Andiamo nella slide successiva. È stato aggiunto un filtro per asset. Allora, quando dobbiamo visualizzare eh, su una dashboard comune i parametri, eh, diciamo, di eh, macchine diverse. Prima di questa eh, diciamo, evoluzione, tenete conto, come vi diceva Roberto, il cloud è in continua evoluzione grazie al, a, a, a, ai nostri clienti, alle esigenze che poi riceviamo, alle, alle richieste che riceviamo dal campo per chiaramente far crescere l'Umicloud in base poi alle reali esigenze diciamo, dei vari costruttori di macchine. Prima per visualizzare... I parametri di una macchina piuttosto di un'altra bisognava fare un cambio pagina in questo caso con l'aggiunta di questo filtro asset eh, che questi erano i filtri prima a disposizione scusate ma devo accendere il puntatore prima avevamo questi filtri a disposizione quindi poter filtrare i, i plc di una determinata organizzazione distributore a ad esempio eh, selezionare solamente le macchine in Italia e selezionare un periodo, diciamo, eh, diciamo un intervallo di tempo ultimo mese. È stato aggiunto questo, vediamo un attimo qual è il risultato che diciamo il video è sicuramente più eh, esaustivo, questa è la nostra dashboard, adesso qui stiamo facendo vedere ad esempio, vedrete il cambio, stiamo facendo vedere i dati, ad esempio, dell'impianto A, qui c'è la possibilità di abilitarlo e disabilitarlo, perché è un qualcosa che c'è, ma non ho detto che tutti vogliono abilitarlo per tutti. In questo caso è stato abilitato e passiamo dalla visualizzazione della macchina o dell'impianto A, passiamo a Lisbona, quindi dagli Stati Uniti andiamo a Lisbona. Vedete che ci aggiorna, eh, ci aggiorna questi dati, quindi partendo fondamentalmente da una specie di template, quindi, gli oggetti sono in comune e in questi oggetti carichiamo i dati di un impianto o di una macchina piuttosto che un'app siamo in uh, addirittura di arrivo quindi perché la soluzione Unicloud è importante per la crescita del vostro business perché Unicloud può aggiungere nuovi valori aziendali più velocemente di quanto non aggiunga costi a questo punto eh, tutti i partecipanti e anche tutti gli iscritti che poi per impegni personali non hanno potuto partecipare riceveranno comunque la registrazione del webinar. Eh, in questa pagina, eh, ne approfitto per darvi le ultime informazioni prima di guardare la parte relativa alle, diciamo, alle domande e le risposte, abbiamo una serie di link utili per, per andare a vedere, ad esempio, eh, come, come effettuare il login, Insomma, questo mi aiuta perché è già qui. Eh, in sostanza la registrazione al sito cloud è gratuita, è sufficiente inserire nome, cognome, azienda e accedendo alla piattaforma gratuita mettiamo a disposizione dei dati, diciamo, inviati da PLC che hanno inviato dati al cloud per parecchio tempo e poi sono stati collegati per dare la possibilità, tra virgolette, di fare un po' di pratica, di giocare un po' con l'organizzazione delle dashboard. Quindi chiunque può giocare un po' con le dashboard. C'è un help molto dettagliato che spiega tutto quello che è eh, la creazione di una dashboard e come si fa a inserire un PLC all'interno del cloud eccetera eccetera abbiamo una sezione dedicata ai tutorial quindi qua fa vedere proprio una procedura passo a passo di come connettere proprio fisico diciamo proprio passo a passo guidata con un video di come connettere un PLC al cloud la parte sicurezza l apro velocemente diciamo soprattutto per magari ah devo spostarla chiedo scusa soprattutto magari per gli IT manager più pignoletti, diciamo che qui sono proprio elencati nel dettaglio tutti quelli che sono i requisiti di sicurezza a cui la nostra piattaforma eh, diciamo è certificata, quindi idonea. Okay. Ultimo, la parte delle sottoscrizioni, per, soprattutto per i nuovi clienti che per la prima volta ci stanno vedendo. Allora, qui vediamo subito evidenziato che tutti i nostri PLC da nuovi offrono la possibilità di poter provare, quindi poter realizzare ad esempio una dashboard demo per un cliente, per tra virgolette eh, invogliarlo un pochino. E quindi ci sono tre mesi gratuiti per cui il PLC può inviare dati al cloud e ci consente di fare delle prove se qualcuno volesse interessato siamo ben disposti a darvi supporto per creare e diciamo aiutarvi, supportarvi per, diciamo, per presentare la, la dashboard anche un cliente finale abbiamo diverse sottoscrizioni che fondamentalmente sono espresse in dollari non c'è moltissima differenza variano in base a cosa? a quante variabili vengono inviate passiamo da 20 variabili ogni 5 minuti fino a quella più tra virgolette performante Fino a, 20, fino a 200 variabili ogni 10 secondi questa eh, significa milioni e milioni di dati ogni mese poi c'è la parte diciamo di eh, quant quanto tempo i dati rimangono eh, memorizzati quindi da un anno fino a 7 in base alla sottoscrizione a questo punto c'è la parte eh, delle domande mm, vediamo un secondo allora sì abbiamo qualche domanda e vi chiedo, vi inizio a ringraziare prima ancora di finire perché sto vedendo che eh, il webinar è partito da un po' di tempo. Quindi grazie mille per la vostra pazienza. Finisco giusto di rispondere anche per diciamo correttezza nei confronti dei clienti che ci hanno posto delle domande. Allora, non sono molti. Allora, la prima domanda è: un cliente ci chiede se possono confrontare dati eh, di macchine diverse. Assolutamente sì, diciamo, mh, diciamo la, la, la vera potenzialità di, di Unicloud non è tanto quella di far vedere il valore attuale di una temperatura, o di una pressione, ma proprio quella di, di poter aggregare dei dati e fare dei confronti, soprattutto per analizzare le performance eh, di macchine diverse fondamentalmente. Poi abbiamo... Allora, le pagine web server, ah, mio... non vi ho parlato delle pagine web server eh, diciamo per la famiglia Unistream, quindi solo per la famiglia Unistream e tra l'altro la versione Pro, abbiamo la possibilità di, eh, di visualizzare le pagine web server che risiedono all'interno del PLC direttamente da Unicloud, quindi in remoto fondamentalmente, senza essere collegati alla stessa rete dove ha collegato il PLC. L'ultima domanda dice, chiede cosa succede ai dati quando un PDC viene, viene scollegato da Inter, semplicemente eh, i, i dati rimangono all'interno del cloud, possono comunque essere, eh, come posso dire, possono comunque essere elaborati, quindi messi su dashboard eh, o esportati in formato CSV, se il PDC rimane offline naturalmente eh, non verranno più, eh, non verranno più, più, più, più aggiornati, più, più inseriti. Ecco a questo punto riattivo anche l'audio di roberto mi senti roberto sì sento io direi che possiamo ringraziare siamo andati un po oltre quello che avevamo pianificato però eh, speriamo di aver dato notizie interessanti ma soprattutto ricordo ancora che riceveranno il link per scaricare la registrazione ma potranno contattarci in un qualsiasi momento. Grazie ancora a tutti e vi saluto. Grazie a tutti di nuovo. Grazie. Arrivederci.